Iniziamo subito con l'ultimo panel così poi potete andare tutti a cena tranquilli. E quindi chiamo i panelist, eh, presidente Fra ah, ecco già si è arrivato Giovanni Grevi, eh, Senior Fellow dell'European Policy Center, uno dei più prestigiosi centri studi di Bruxelles, il presidente Franco Frattini che tutti conoscete già è vicepresidente della Commissione Europea e Ministro degli Esteri, l'ambasciatore Giovanni Castellaneta che è stato da molti anni ambasciatore negli Stati Uniti. Oh. Raffaele Marchetti, professore alla LUIS, che e questo è arrivato adesso. E invece alla mia destra, Antonio Villafranca, che è capo del programma europeo dell'ISPI, Centro Studi di Milano, uno forse in Italia insieme all'OIAI, uno degli unici centri studi che meritano questo nome, forse anche più dello IAI come ricerca. Allora, questo è un panel in cui potremmo anche così divertirci un po' di più, nel senso che la materia è, se non fosse una cosa che è una cosa seria, diciamo. Allora, come eh, tutti sapete eh, Donald Trump ha inaspettatamente vinto le, le elezioni americane e il 20 gennaio sarà il 45esimo presidente degli, degli Stati Uniti una vittoria eh, inattesa che apre in realtà un sacco di domande di ogni tipo anche a noi giornalisti che, eh, che non l'avevamo capito con grandi giornali come il New York Times che si è scusato anche con i propri lettori per non aver capito cosa è successo centri di ricerca che non hanno capito cosa è successo, eh, famosi giornalisti italiani che hanno detto andate a dormire tranquilli verso mezzanotte perché tanto domattina vi alzate e vincerà, eh, vincerà la Clinton, invece non è stato così. Quindi diciamo si aprono eh, da un punto di vista un po' di problemi di analisi della, della società, di strumenti, di canali, di comprensione di quello che accade, ma questo è forse un tema... Marginale. Il tema che ci interessa discutere questa sera è che cosa vuol dire per l'Unione Europea il fatto che alla guida del più importante, per noi partner, è uno dei più importanti paesi del mondo, è la più grande economia e potenza politica del mondo, c'è una persona della quale in sostanza si sa veramente poco. E le cose che ha detto in campagna elettorale, sulle quali poi in parte è ritornato, sulle quali poi è dato... Eh, delle parole più tranquillizzanti però ha detto, eh, ha detto cose terribili non, non soltanto in politica interna che eh, potrebbe interessarci un po' meno ma eh, moltissimo in politica estera so, per l'Unione Europea si aprono una grande incognita in difesa clima eh, commercio, insomma grandi temi che non sappiamo come saranno eh, affrontati a partire fra ormai 65 giorni quanto manca a 20 gennaio io eh, ho pensato di strutturare questo panel in questo modo. Eh, Giovanni Grevi, che ringrazio perché so che Gironzola, Gironzola gira come un turbine tra un, un panel e un'altra a Bruxelles perché è appena tornato dagli Stati Uniti, dove è stato fino a, a ridosso delle elezioni per un lungo viaggio, quindi ha parlato con molte persone e ha chiedere a lui di iniziare facendo un quadro della situazione negli Stati Uniti come era percepita adesso. Eh, poi passerei la parola all'ambasciatore Castellaneta, i due, i, i due altri studiosi e infine il primo giro eh, farei concludere il Presidente Frattini che è Presidente del SIOI, questo ho dimenticato di dirlo, forse è importante dirlo anche questo. Eh, prego Giovanni se vuoi. Beh, grazie mille, grazie del tuo invito, uh, in effetti sono stato a, a Washington quest'autunno e devo dire che non solo gli osservatori europei eh, sono stati spiazzati completamente dal risultato delle elezioni ma anche buona parte perlomeno dei miei interlocutori negli Stati Uniti eh, nessuno dei quali si aspettava effettivamente questo risultato ma eh, tutti hanno espresso effettivamente eh, una, una serie di incognite su quello che questo risultato può rappresentare come dicevi bene tu Effettivamente rispetto a tante domande c'è una sola risposta certa, cioè nessuno sa esattamente che cosa il eh, Presidente Trump possa rappresentare in termini di politica estera, resta un grande enigma e questo mi sembra di per sé un fattore abbastanza rivelatore eh, di un approccio alla politica estera americana perlomeno molto poco ortodosso e molto poco convenzionale. Allo stesso tempo però mi sembra di poter dire che se è vero che ci sono state tutta una serie di eh, affermazioni più o meno coerenti rispetto alle quali poi ci sono stati passi avanti, passi indietro, ritrattazioni, è altrettanto vero che ci sono alcuni elementi cardine eh, della come dire, narrativa o del discorso di Donald Trump in materia di politica estera e che d'altra parte non risalgono a quest'anno o all'anno scorso, ma eh, in alcuni casi sono stati eh, Espressi e ripetuti per, per decenni. E a me sembra che il, il punto cruciale e il punto che definisce questa prospettiva e questa agenda e la differenza nettamente rispetto a quelle precedenti degli ultimi decenni sia l'elemento del nazionalismo e cioè eh, questa retorica di America first. Eh, tra l'altro, mi capitava di leggere proprio oggi in un articolo. Eh, dire Make America Great Again non è lo stesso di dire America First, perché si può fare, gli Stati Uniti si possono rendere grandi attraverso un impegno eh, internazionale, attraverso le alleanze, attraverso le partnerships, attraverso eh, la costituzione di un ordine multilaterale, che è stata in alcuni casi la scelta di alcuni dei predecessori perlomeno, ma grosso modo ha sotteso un pochettino la politica estera americana per eh, decenni. America first è una cosa diversa. America first vuol dire una definizione molto restrittiva e riduttiva dell'interesse nazionale, potenzialmente disancorato, perlomeno in una certa misura, dal sistema di alleanze e di istituzioni che gli Stati Uniti hanno in buona misura costituito e in buona misura sostenuto, naturalmente in partnership con gli europei e l'Unione Europea. E è potenzialmente il grande fattore di rottura, che naturalmente poi si declina eh, in vari aspetti, tra cui sul piano economico un'agenda nettamente, nettamente eh, protezionista. Una eh, sottolineare la sovranità nazionale, scetticismo e sospetto rispetto agli impegni multilaterali, che vengono appunto eh, eh, indicati come un vincolo, ehm, e concludo su questa Così, overview su questa disamina molto, molto generica di, di alcune delle affermazioni: un atteggiamento anche molto diverso rispetto ai rapporti tra le grandi potenze. Uh, un atteggiamento che si dice uh, transactional, transazionale, molto business-like, molto basato su quello che determinate relazioni o determinati rapporti possono apportare agli Stati Uniti, al di là di considerazioni di interesse. Uh, ...più ampie e, e, e più sistemiche. Ora, è evidente che io perlomeno non so in che misura queste affermazioni, questi propositi saranno eh, messi in atto eh, e realizzati e portati avanti, però diciamo che eh, se dobbiamo giudicare da quello che è stato detto fino ad oggi questa è l'impronta eh, della politica estera della nuova amministrazione... Che d'altra parte, insomma, stiamo vedendo anche tutto il dibattito, tutte le cronache di questi giorni sulle possibili nomine, ad alcune posizioni chiave dal Consiglio di Sicurezza Nazionale, Dipartimento di Stato e Difesa, insomma, questi nomi in qualche modo rivelano anche un uh, cambio di passo e di paradigma potenzialmente uh, rilevante. Um, concludo questo primo intervento con un breve riferimento a quello che questo può voler dire per l'Unione Europea, anche qua ci sono tantissimi elementi assolutamente imponderabili. Eh, devo anche dire che rispetto agli scenari più catastrofici, eh, mi sembra che eh, la, la, lo spessore della relazione transatlantica, anche in termini economici, in termini strategici, sia tale che... Eh, un eh, cambiamento eh, drastico nel breve periodo mi sembra davvero eh, difficile da immaginare eh, mh, ma poi faccio una postilla su questo. Detto questo però sicuramente, sicuramente l'amministrazione Trump potrebbe eh, rappresentare l'intensificazione e l'accelerazione di processi già in atto e cioè l'idea di un impegno molto più selettivo da parte degli Stati Uniti nelle questioni di sicurezza dell'Unione Europea e attorno all'Unione Europea, la richiesta che gli europei si assumano molte più responsabilità e l'esigenza che lo facciano e, e in questo forse c'è un carattere di novità ulteriore, mi sembra una concezione dell'Europa e dell'Unione Europea come eventualmente un interlocutore un partner occasionale qualora appunto possa apportare qualcosa e non come un partner di riferimento eh, principale eh, sulla base di valori comuni la cui importanza è stata piuttosto perlomeno eh, trascurata se non, se non peggio nel corso della, della campagna elettorale ed è proprio sulla differenza netta da un punto di vista di principi e di valori che sembra emergere dalle affermazioni nel corso della campagna elettorale tra l'agenda del nuovo Presidente e i valori che dovrebbero sottendere l'integrazione europea, che penso possa risultare la sfida principale per i rapporti transatlantici in futuro. Grazie Gianni. Adesso eh, vorrei chiedere, eh, l'ambasciatore Castellanata ha rappresentato l'Italia eh, presso il governo degli Stati Uniti, quindi conosce eh, bene i meccanismi, de, de, come funziona il, la macchina con, Molto diversa dalla nostra del potere americano, in cui c'è questo, il Presidente adesso ha 4.000 nomini da fare, eh, però il Presidente ha un grande potere, soprattutto in politica estera, ma anche in politica interna è rilevante, ma c'è un sistema di check and balances forte negli Stati Uniti. A suo giudizio, che strada potrebbe prendere Trump nella scelta degli uomini e che? Il sistema degli Stati Uniti, se Trump sarà dirompente come ha promesso di essere, poi dovremo vedere nei fatti, ha la forza per reggere un impatto? Sicuramente perché, sicuramente perché insomma, il sistema americano ha, insomma, è abituato a queste scosse, non in questa maniera, però insomma, nel corso degli anni è rimasto indenne più di cento anni eh, direi che le prime nomine sono un po' c'era una vignetta non so su quale giornale diceva che ha nominato ehm, allora, Pribius come capo di gabinetto Bannon come consigliere strategico uno diceva la, è la destra la sua mano destra l'altro è la, la destra della destra Ho detto, questo un po' era the right right hand no diceva so, forse in qualche eh, è un po' questa direi eh, la semplificazione di un paese che in effetti è rimasto eh, traumatizzato, sorpreso, incredulo, perché gli americani amano le cose chiare, i protocolli, tutto deve essere molto già diciamo, previsto. Questo è stato un imprevisto per tutti, perché alla fine hanno perduto tutti, in effetti. Secondo me Trump neanche pensava di arrivare alla fine della corsa. I repubblicani hanno sbagliato candidati. Al limite, gli altri candidati, sotto certi aspetti, eh, erano molto più a destra di, di, di Trump. Eh, Cruz, eh, Rubio, Carson, l'unico, diciamo, un po' liberale nell'ambito dei, eh, dei repubblicani era Jeb Bush, che è stato praticamente spazzato via eh, alle prime, ai primi ostacoli. Insomma, non, Trump non è il più a destra dei repubblicani non, non sono riusciti a, a esprimere un candidato perché credo alla fine pensavano anche che Hillary ce l'avrebbe comunque fatta infatti alla fine Hillary eh, ha vinto sul piano del voto popolare per 200.000 200 voti sì. dove ha perduto e lì diciamo i democratici non solo ha perduto Hillary ma ha perduto il Partito Democratico che non sono andati a votare rispetto a Obama credo 7 milioni di persone cioè, alla fine la, il, il, il voto elettorato credo sia stato intorno a 62 milioni 62 milioni su 300 milioni quindi la il 20, la metà più o meno degli aventi diritto 250 di questa metà eh, appunto, eh, la, la maggioranza del, eh, del voto popolare eh, è, andato, eh, è andato lì Quindi, diciamo, eh, ha perduto anche il Partito Democratico e non solo Hillary perché non sono riusciti a mettere in campo una persona che magari non forse neanche Sanders che era un po' considerato troppo a sinistra come sappiamo tutti però qualche altra persona che avesse potuto eh, contrastare un eventuale normale candidato eh, repubblicano Hillary aveva già perduto, in un certo senso, la prima volta contro Obama, eh, era stata, sì. so, anche Obama era un po' una sorpresa all'epoca, no? il giovane senatore, due anni di, uh, al Senato, che poi alla fine viene catapultato uh, come presidente, quindi è la seconda sorpresa, diciamo, questa volta, l'altra volta era, diciamo, in chiave liberale, adesso è in chiave, però appunto hanno pulito tutto, forse chi ha vinto è quel, di quel 25% di voto repubblicano, forse è quel 10-12% che si sente forse adesso più rappresentato, no? quelli della, della fascia della Rust Belt, no? perché eh, la Bible Belt e gli altri in certo senso erano già stati rappresentati prima, forse per la prima volta emerge questa... Eh, questa classe dell'operaio senza lavoro che sta nell'officina arrugginita, eh, birra e, e come si chiama, McDonald's, e video la sera e che forse si sente più rappresentato dalla, eh, da Trump. Questo è un, po', devo dire, quindi è un paese molto, molto scosso, io sono stato anch'io, torno da qualche giorno a New York, eh, beh, a New York nessuno immaginava che Trump eh, con i suoi trascorsi new yorkese, potesse fare Presidente della Repubblica eh, una volta, eh, mai, ma anche fuori New York il sentimento è questo, che faremo adesso, che faremo adesso, quindi è un paese molto, molto scosso e vedremo quello che farà Trump. E le prime mosse appunto sono molto contraddittorie, appunto, eh, prima parte con... Eh, di Giuliani, poi Giuliani forse no, forse sì Gingrich, forse sì, forse no Christis, forse sì, forse no Saus, è un po' tutta una grande confusione comunque può anche essere normale in queste prime settimane, tanto fino al 20 gennaio abbiamo, abbiamo tempo, però le prime nomine Praticamente ancora non le ho fatte, perché le nomine essenziali del consigliere per la sicurezza... Anche lì si va da Steven Nadile che già lavorava con Buscher, anzi il mio interlocutore, il controparte all'Evo, una persona molto equilibrata, molto, a persone invece molto più a, a, a destra. Cosa farà? È, è un po' una... È un interrogativo, io sono fiducioso però che il sistema americano che è fatto non solo di check and balances ma anche della, uh, di un processo bottom up, cioè il Presidente alla fine dice sì e no su delle decisioni che sono maturate uh, dal basso, quindi è un po' costretto a, a dire sì e no su uh, varie opzioni che sono state elaborate, sicuramente non... Uh, non fa sbaglio, non è che spinge il bottone sul nucleare all'improvviso perché la sera si è arrabbiato con qualcuno che direi io sarei molto più tranquillo e ottimista, però è un paese sul quale noi come Europa, come Italia, forse nei prossimi due anni non potremo contare così tanto come abbiamo contato. Finisco appunto dicendo, che è un paese nel quale da una parte Hillary Clinton la minacciano di essere deferita alla Corte dall'altra sì. parte si dice impeachment per Trump sotto una serie di suoi, dei suoi problemi interni non Ecco l'altra nomina non ha ancora nominato il giudice della Corte Suprema in sostituzione di eh, Anthony Scalia il nostro caro amico che eh, è scomparso e quello potrebbe anche essere eh, importante che in questo sistema di check and balances il, il candidato che sarà sicuramente un conservatore che tipo di conservatore verrà scelto quello sarà forse un po' la cantina di Sole. grazie grazie ambasciatore eh, adesso vorrei andare da Antonio Villafranca prego se volete liberarmi un applauso non lo voglio fermare allora cominciamo a, a analizzare bene cosa può succedere eh, all'Europa, cioè che cosa è a rischio soprattutto parliamo di economia con eh, Antonio Villafranca soprattutto eh, che cosa realmente, perché poi appunto, è un po' come era Brexit questo Trump, no? non si sa bene che, che, che, che cosa può succedere, cioè, ovviamente come diceva l'ambasciatore Castellanate, adesso per un paio d'anni non possiamo contare su di loro, ma che cosa vuol dire non contare su di loro? Allora, assoluto, grazie tanto per l'invito e mi scuso perché purtroppo poi dovrò andare a prendere un, un volo, quindi alle 7 e un quarto devo necessariamente andare via. E... La cosa, devo dire, molto bizzarra eh, dell'elezione di Trump, eh, soprattutto visto dal, eh, da noi, dal, dall'Europa, è il fatto che se noi pensiamo al motivo per cui i populismi in, in Europa crescono, essenzialmente sono due. Bassa crescita economica, legata ovviamente a disoccupazione, e migrazioni. Se noi guardiamo questi due fenomeni negli Stati Uniti, noi parliamo di un paese che ha un tasso di crescita superiore al 2% che è una disoccupazione che noi economisti definiamo strutturale, addirittura inferiore al 5%. Quindi, sui, diciamo, i dati non dicono che c'è una situazione di crisi. Migrazioni. Gli Stati Uniti sono un paese di fatto di migrazione, non è che stia succedendo qualcosa di straordinario. Allora, perché? E ovviamente questo è legato a un trend che c'è, in tutto il mondo e che viene, eh, viene vissuta in maniera molto più drammatica in un paese con un basso welfare come appunto gli Stati Uniti, che è essenzialmente la disparità di reddito, le disuguaglianze di reddito, che stanno aumentando in maniera drammatica in eh, tutto il mondo e che possiamo individuare ovunque, se noi andiamo a vedere essenzialmente una semplice correlazione, in Gran Bretagna, ad esempio. I posti in cui essenzialmente eh, i luoghi, proprio, i territori che sono più esposti al commercio internazionale, ecco, vediamo che questi qua c'è cioè dove essenzialmente le aziende chiudono, dove la gente percepisce una loro insicurezza, sono quelli in cui soprattutto si è votato per il Brexit. C'è una tendenza di fondo che è molto diversa da come noi siamo abituati a leggere anche gli stessi dati economici. Allora, rispetto a questa esigenza di, di, di, di insicurezza, Trump ha promesso di tutto. Veramente delle cose che eh, non stanno né cielo né in terra, nel senso che se uno va a leggere i dati sono impossibili. Cioè pensiamo cosa ha promesso per quanto riguarda le tasse. Allora, eh, gli Stati Uniti per la tassazione, diciamo, della persona fisica al momento hanno sette scaglioni. Adesso lui propone di. Non è chiarissimo, cambia idea in realtà di continuo. Ma tendenzialmente la ridurrebbe a 3-4%, peraltro tassando a zero, quindi non tassando praticamente, fino a eh, 29 mila dollari, che poi per una coppia può arrivare fino a 58 mila dollari, e poi scaglioni di, di, di, di, di tassazione che va 10%, 20% fino a un massimo del 25%. Questo per le persone fisiche. Per le aziende eh, ci sarebbe una, una riduzione dal 35% in media che c'è adesso al 15%. Tutto questo, quindi forte riduzione della tassazione sulle persone fisiche e sulle persone giuridiche accompagnata da un grandissimo piano di investimenti strutturali per qualche centinaio di miliardi. Sono stati fatti i calcoli. Ora, gli Stati Uniti hanno un debito pubblico che solo come debito pubblico federale è intorno all'86%. Se ci mettiamo anche il debito che hanno i vari stati degli Stati Uniti, siamo in un sistema pienamente federale, che quindi tiene conto anche di quello che è l'indebitamento degli stati, siamo già sopra il 100%. Quindi che cosa sta facendo Trump? Essenzialmente sta, diciamo, ben, ha venduto semplicemente la solita ricetta, meno tasse, più spesa pubblica, assolutamente niente di che. Ma con questa ricetta... Praticamente da qui a due mandati, mettiamo che ne facesse due, il debito pubblico statunitense raggiungerebbe in grosso modo il 128-129%, cioè praticamente diventerebbe l'Italia. Cioè, gli Stati Uniti diventerebbero incredibilmente italiani per quanto riguarda il debito pubblico, su una questione peraltro su cui i repubblicani non ci sentono assolutamente. Cioè, L'incredibile opposizione che c'è stata da parte dei repubblicani durante l'amministrazione Obama sul debt ceiling si è bloccato tutto. Quasi negli Stati Uniti non si potevano pagare più i dipendenti pubblici, perché i repubblicani assolutamente sull'aumento del debito pubblico si rifiutavano. Quindi bisogna vedere anche le dinamiche interne. Ma tutto questo cosa determina per noi europei? Il fatto che si spende e spande, praticamente o così succederà essenzialmente negli Stati Uniti, se è vero, se riuscirà a farlo vincendo anche l'opposizione interna nei repubblicani, significa essenzialmente una cosa, significa tendenza all'aumento dell'inflazione e tendenza all'aumento dei tassi di interesse, cosa che non preoccupa per nulla Trump, per sua stessa dichiarazione, anzi continua a criticare, ha criticato più volte la Fed e la Yellen che credo vorrà licenziare il prima possibile, perché ha tenuto i tassi troppo bassi. Ora, in un'eurozona, vedendo a quelle che sono le ripercussioni per noi, in cui c'è già una contrapposizione nettissima tra una Germania e i paesi del nord, che già da tempo premono su draghi per rialzare i tassi, e i paesi del sud dell'eurozona, inclusa direi dall'Italia, che invece vogliono e hanno bisogno ancora di tassi bassi, Praticamente questa tendenza al rialzo dei tassi di interesse significherà da qui a qualche mese, un paio d'anni, veramente a gettare benzina sul fuoco. Vuol dire che questa diciamo, scissione che c'è tra il nord e il sud dell'Eurozona e questa competizione, questa conflittualità con la Germania è destinata ad aumentare, perché appunto ci sono interessi divergenti. Poi eh, l'altra cosa che essenzialmente lui dice è rivediamo assolutamente quelli che sono, perché America First, eh, i, tra i trattati internazionali che eh, riguardano gli accordi commerciali. Lui vuole rivedere totalmente il NAFTA, quindi l'accordo con il Messico e con eh, il Canada e ormai sarebbero quasi lettera morta sia il TTIP con noi che il TPP con eh, l'Asia, peraltro creando problemi enormi rispetto a quelli che sono potenzialmente enormi per gli alleati storici appunto in Asia degli Stati Uniti che sono il Giappone e la Corea del Sud che veramente non sanno al momento effettivamente in che modo, in che modo comportarsi. Questo essenzialmente cosa vuol dire? Che c'è una tendenza all'aumento di misure protezionistiche in un periodo terrificante perché il commercio internazionale è da sempre stato la linfa vitale della crescita mondiale Forse non ce ne rendiamo conto, ma negli ultimi cinque anni è una tendenza incredibile che non, non abbiamo mai registrato con così tanta intensità, il commercio internazionale contribuisce zero alla crescita mondiale. Quindi questa tendenza all'aumento eh, del protezionismo cosa, su chi impatterà? Impatterà sui paesi manifatturieri europei, cioè essenzialmente noi e Germania. Paradossalmente questo ci potrebbe aiutare perché se anche la Germania per il 50% del suo PIL viene praticamente dall'export e diciamo, cresce di meno, magari ecco, non ha così tanto interesse a vedere alzare eh, i tassi di interesse, quindi da quel punto di vista si potrebbe un po' calmiare la situazione. Ma in un anno di elezioni, un rallentamento che già tra l'altro vediamo negli ultimi dati, negli ultimi trimestri della, eh, della Germania, ha ovviamente un effetto deleterio per quello che vuol dire in Germania, ad esempio, Alternative for Deutschland, della quantità di voti che potrà, che potrà prendere. Quindi in realtà queste decisioni, perché siamo molto concentrati soprattutto sul, giustamente sulle questioni di politica estera e di sicurezza, ma le decisioni in politica economica che prenderà Trump andranno ad approfondire delle divisioni, delle spaccature che abbiamo già all'interno dell'Eurozona, dell e per cui, ma se ne potrebbe parlare già tanto, è, è necessario che. Ci sia un colpo di reni da parte dell'Europa dell che non parta, io veramente spero questa volta non sia, non sia così, da una nuova roadmap istituzionale dell'Unione Europea. Quali istituzioni, quale autorità, quali cose. No, le politiche. Che cosa ci interessa fare? La creazione di un bilancio dell'Eurozona, non dell'Unione dell Europea. Non ci staranno mai molti paesi. Questa esigenza a essere più uniti riguarda soprattutto per chi condivide la moneta, perché condividere la moneta non è soltanto una questione monetaria, vuol dire condividere un destino molto più intenso della sfera meramente monetaria. Allora da quelli bisognerà iniziare, quindi e chiudo veramente, essere uniti in questo momento vuol dire avere un'idea ben precisa di quelle che sono le politiche che noi vorremmo, che noi vorremmo fare, che riguardano soprattutto i paesi dell'Eurozona che hanno più... Eh, interesse eh, che hanno più interesse a farlo e ovviamente pensare con coraggio al fatto che l'Unione Europea del futuro probabilmente sarà il mercato unico dove all'interno ci puoi mettere anche la Gran Bretagna visto che dovremmo anche risolvere tra l'altro la questione piccolissima del Brexit e poi un nocciolo di paesi che necessariamente saranno non i paesi fondatori e tutto ma chi ne ha più bisogno cioè i paesi dell'Eurozona che a partire dalle politiche dovranno fare dei passi avanti verso una maggiore integrazione. Grazie. Grazie. Passiamo al professor Marchetti, a quale resta il semplice compito di tutto il resto. Cioè, a parte le questioni economiche, strettamente economiche, poi c'è la questione eh, Nato, c'è la questione dei rapporti con la Russia, che sulla Nato lui ha detto... Due cose, ha detto chi non paga, e però questo gli americani hanno sempre chiesto che si pagasse, il problema è l'articolo 5, cioè se tu poi non intervieni, quello nessuno l'ha mai detto che sarebbe quello dell'obbligo di intervento a difesa di un alleato aggredito. E... Su tutto il resto, lui non ha parlato molto di Unione Europea, però ha parlato di cose che ci riguardano, appunto come la Nato, il clima, la Russia, l'Ucraina. Certo, grazie a tante. Beh, accettiamo la sfida e accetto anche la premessa, parliamo di Trump sebbene il grado di impredibilità sia, sia molto alto. E vorrei iniziare con una considerazione di metodo, cioè secondo me dobbiamo uh, abituarci a fare analisi distinte, soprattutto per il caso di Trump. Cioè, da un lato quello che potrebbe succedere all'interno degli Stati Uniti e dall'altro quello che potrebbe succedere a livello internazionale. Uh, a livello nazionale, a livello interno, ci aspettiamo una crescente fase di polarizzazione eh, tra, a, tra, tra la popolazione americana. A livello internazionale, invece, è possibile in, vedere eh, orizzonti che, che sembrino una tendenza diversa e in alcuni ambiti probabilmente di depolarizzazione, cioè di diminuzione della tensione internazionale, eh, cosa che invece sempre negli stessi ambiti di cui parleremo, eh, con la Clinton probabilmente sarebbero aumentati. Eh, io ho un'interpretazione un po' diversa come, se, come forse già, già si vede. Cioè un'interpretazione che guarda la lunga tendenza. Eh, per me eh, l'elezione di Trump eh, segue in qualche modo una linea eh, già in parte visibile eh, con la presidenza Obama che è una linea che ha a che fare con un declino di quello che noi diciamo politologici chiamiamo la fase dell'egemonia americana eh, un declino che spinge gli Stati Uniti ehm, a un lenta ritirata, a un lento disimpegno dal sistema internazionale un sistema internazionale che naturalmente loro hanno contribuito per buonissima parte a, a costruire, che hanno dominato largamente negli anni 90 la fase dell'unipolarismo dell'egemonia dell a, a guida americana clintoniana per l'appunto una fase in cui tutti sembravano allinearsi, la Russia entrava nel Consiglio d'Europa, entrava nel G7, eh, la Cina eh, si, si avvicinava sempre più. Questa fase poi naturalmente è entrata, eh, si sono viste le prime scosse, hm? la guerra in Iraq, la divisione all'interno dell dell'Unione Europea, la Germania, la Russia, la Francia, ci ricordiamo quel tipo di alleanza lì contro <ride> l'intervento in Iraq e poi naturalmente gli attentati terroristici fino ad arrivare al 2008, che da tanti è visto come un punto un po' di svolta, un punto in cui eh, questa leadership è stata più, è divenuta sempre più controversa. Eh, la crescita della Cina, eh, la crisi economica degli Stati Uniti, che, che segna un, un momento di cesura importante, e poi anche la crisi europea. In qualche modo l'Occidente, che te, fa fatica a, a, a camminare da un punto di vista economico, e nel frattempo gli altri che, che, che si rinvigoriscono, abbiamo detto la Cina e pensiamo a tutto quello che ha seguito la Cina, che, che ha sviluppato il governo cinese in questi anni eh, dalle, dalle, dagli investimenti economici, la creazione di istituzioni internazionali, la Banca Asiatica di Investimento, la Banca BRICS, entrambe con per la prima volta quartier generali di organizzazioni internazionali fuori dall'Occidente, in Cina, a Pechino... Um, la Russia, in Georgia, in Ucraina, che non accetta più certi tipi di cose e decide militarmente di intervenire per difendere la sua sfera di influenza tradizionale. Ecco, tutti i segnali che ci dicono che, che, che, che il declino americano è abbastanza evidente. Obama... Già, leading from behind, ecco, con, con Trump not leading at all in un certo senso, mm? uh, da un punto di vista multilaterale ovviamente. Eh, in questa fase i costi sono aumentati, dovuti alle guerre in Iraq, Afghanistan, dovuti alla crisi economica e agli stimoli economici decisi dal governo Obama, eh, costi che sono andati ad appesantire l'economia americana e a dividerli perché contemporaneamente ovviamente come diceva Antonio giustamente eh, la globalizzazione ha avuto effetti divisivi molto netti. Ecco, eh, questo tipo di eh, ansie percepite sempre più eh, da una parte larga della popolazione sono state intercettate molto meglio da, da Trump che dalla Clinton. Mm? Eh, e sono ansie che però appunto ci segnalano, almeno secondo quello come io vedo le cose, eh, ci segnalano un affaticamento della leadership americana e sono ansie che vedono una risposta di tipo protezionista, nazionalista, che però a livello internazionale significa disimpegno, disimpegno dalle materie ambientali, disimpegno dalle materie eh, commerciali, disimpegno dagli accordi. Eh, più generali, multilaterali da un punto di vista, e richiesta di un maggiore impegno da parte degli alleati in termini di sicurezza, e quindi la Nato, la richiesta al, ai partner, che è vero, è di lunga tradizione, tutti i governi americani l'hanno sempre sostenuta, ma certamente è stata ribadita con molta forza eh, durante eh, questa campagna elettorale. Eh, e quindi siamo in un momento di, di, di transizione molto chiaro, secondo me. Eh, la precedente presidenza, per, su alcuni fronti, eh, era entrata in una spirale di escalation con la Russia, chiaramente, ma anche in parte con la Cina, se pensiamo a tutte le dispute e le tensioni nel mar cinese meridionale. Se stiamo alle dichiarazioni di Obama durante la campagna elettorale, invece, almeno, quantomeno, con la, con la Russia è possibile prevedere un momento di distensione o di certamente di diminuzione della tensione che si stava accumulando sempre più cioè noi, so, ci ricordiamo fino a poche settimane fa si parlava del possibile scoppio di una guerra, di un conflitto per un, un errore, le esercitazioni, gli aerei che sconfinano da una parte e dall'altra ecco. uh, questo dove ci porta a, a livello dell'Unione Europea allora da un lato uh, questa uh, la distensione o diminuzione della tensione con la Russia ci offre delle opportunità, delle opportunità che naturalmente coincidono anche con, con la Brexit, che è stato uno dei paesi naturalmente dentro l'Unione Europea, non è il solo certamente, però uno dei paesi che ha fortemente contribuito a lamentare la tensione con la Russia, eh, ci offrono delle opportunità economiche, parliamo no, della possibilità della diminuzione, rimozione delle sanzioni che quindi potrebbero avere dei benefici per l'export italiano verso la Russia essendo l'Italia uno dei paesi che più è stato danneggiato ma anche più generalmente di una fase di distensione dei rapporti tra l'Unione Europea e la Russia naturalmente, ne parlavamo proprio qualche giorno fa questo possibile passaggio creerebbe delle tensioni interne all'Unione Europea perché ovviamente i paesi dell'est non gradirebbero probabilmente tanto questa fase di riapertura di un dialogo con la Russia e qui starebbe uno dei dilemmi, uno delle, delle sfide per paesi come l'Italia, la Germania ed altri di tentare di creare una nuova dinamica all'interno dell'Unione Europea eh, che non sia um, così um, rigida e ostile nei confronti della Russia. Eh, altri tipi di conseguenze, velocemente, beh certamente... Eh, se stiamo a qua, alle richieste che Trump ha avanzato in campagna elettorale, ci dovremmo aspettare un aumento della spesa militare in Italia. Significa una diversione di, di fondi da altre voci, mm? o un aumento delle tasse, il che mi sembra al, alquanto impossibile, um, e quindi una ridefinizione, pena un allentamento dell'efficacia della NATO, pena una forse marginalizzazione della NATO in quanto tale. Ci possiamo aspettare una maggiore solitudine eh, per quanto riguarda il tema della Libia, dove da quello che abbiamo potuto percepire un po' in campagna elettorale probabilmente Trump non ha un grande appetito per nessun tipo di partecipazione e quindi naturalmente l'Unione Europea, ma in primis l'Italia, perché la Libia è un problema in primis italiano, si ritroverebbe più sola. E in generale all'interno dell'Unione Europea... Eh, dicevamo di nuovo in un dibattito qualche giorno fa, eh, è un po' l'ora della verità eh, per l'Unione Europea e per la Germania, in primis. Mh? Eh, senza più le ambiguità, lo scudo, l'alleanza, l'amicizia americana, così immediatamente disponibile e così economicamente disponibile, eh, toccherà eh, prendere delle decisioni e, e naturalmente eh, ci aspettiamo che la Germania... Eh, si assuma anche delle responsabilità che fino, a questo, fino ad oggi ha potuto um, in qualche modo schivare perché naturalmente c'era un altro contesto. Um, questo più in generale significa per l'Unione Europea probabilmente... Um, rivedere, ampliare un pochettino i propri obiettivi strategici, naturalmente mantenere Alleanza Transatlantica per quanto sarà possibile, alcuni parlano già di un mondo post-atlantico, uh, ma dall'altro guardare anche altrove, Questo, il tema del, della proiezione sull'Africa è un tema in Italia uh, molto discusso in questi ultimi mesi, e a me sembra un tema strategicamente molto importante, e però anche una, una proiezione diversa verso l'est, eh, con, eh, con la Russia, la Cina e, e gli altri paesi con i quali eh, sarebbe opportuno strategicamente interagire in modo più intenso. Mi fermo qui. Grazie. Allora, questo primo giro lo conclude il Presidente Frattini, eh, a quale vorrei chiedere, eh, ha fatto un accenno grevi, alle, dicendo che le relazioni transatlantiche sono abbastanza robuste non, eh, sono abbastanza robuste? Ma guardi, questo direi sicuramente di sì. E certamente è stato detto moltissimo. Io sono un po' facilitato nel concludere questo primo giro dall'intervento del professor Marchetti che larghissimamente condivido e dalla fine del quale inizierò. Dico, dico subito questo. Io non conosco il Presidente Trump, ma conosco assai bene Hillary Clinton, avendo lavorato insieme come colleghi per quasi quattro anni, ivi comprese decisioni strategiche di prima grandezza, quali la decisione sulla azione militare in Libia, ma non soltanto. Allora, e quindi ho seguito abbastanza da vicino la campagna elettorale di Hillary Clinton in contatto con alcuni dei suoi consiglieri, e ho percepito forse che al di là di quello che può piacerci o non piacerci, eh, alcuni analisti in queste settimane hanno come dire, prodotto fiumi di analisi in cui si capiva che eh, più di essere stati sorpresi della sconfitta, sono stati dispiaciuti dalla sconfitta e questo falsa un po' l'analisi. E quindi io ho compreso da alcuni sintomi che emergevano in alcuni momenti della campagna elettorale di Hillary Clinton che l'attuale eh, presidente eletto Donald Trump aveva raccolto dalla complessità dell'America, del tessuto socio-economico, sociale americano delle domande rimaste senza risposta in chi paradossalmente come Hillary Clinton per almeno 30 anni aveva vissuto in un establishment che le avrebbe dovuto dare garanzie profondissime. Non vi svelo un segreto e non vi dico chi e come mi ha parlato in questi termini ma il giorno che la candidata Hillary Clinton ha definito la maggioranza degli elettori di Trump deplorables, miserabili, in quel momento qualche amico americano mi ha detto guarda, guarda il giorno del voto quanta gente si metterà in fila ai seggi per andare a votare, cosa che gli americani come sa l'ambasciatore Castellaneta non fanno con grande... Beh, quella mattina tutti i reportage dall'America segnalavano file ininterrotte negli stati della ruggine, nel Wisconsin, nell'Ohio, nel Michigan, quegli stati che da 30 anni erano democratici. Vedete, la gente con le scarpe sporche di fango che apre l'elettrauto alle 7 di mattina e si sente dire miserabile da chi è stata accusata a torto a ragione di avere avuto finanziamenti sospetti dall'Arabia Saudita per coprire alcuni aspetti terribili che riguardano anche l'11 settembre. Quella gente non lo poteva accettare. E allora, se 7 milioni di votanti per Obama non sono andati a votare e altra gente che non aveva votato è andata a votare, volete mai che andassero a votare per l'establishment? Andarono a votare per la rottura dell'establishment. Allora l'analisi che prescinde dal fatto mi dispiace il risultato deve capire che quello che ha detto ieri con onestà ma tardi il Presidente Obama ad Atene è qualcosa che va sottolineato tardi dopo essersi impegnato senza neanche lui capire che cosa stava succedendo il Presidente Obama che cosa ha detto la globalizzazione e il, e il mercatismo non regolati hanno creato paure, incertezze, vuoti di speranza e questi chi hanno colpito? I poveri o i ricchi? I poveri. E come potevano i poveri ascoltare il messaggio di chi, venendo dall'establishment, paradossalmente democratica, diceva «ma voi, tutto sommato, siete lì. E invece non ascoltare la voce di chi, venuto dalla Luna, un miliardario immobiliarista, diceva sapete che c'è, forse sbagliando, io vi riduco le tasse e invece di parlare di finanza internazionale io voglio ponti, strade, case, ospedali, costruzioni, beni reali, dove quella gente si rimette in mano con la cazzuola e ricomincia a lavorare e non è più come diceva l'ambasciatore Castellaneta un operaio disoccupato ma torna adesso, allora l'analisi deve partire dalla complessità di un fenomeno americano dove lo ripeto ancora una volta ci piaccia o non ci piaccia è stato colto un messaggio di disperazione che la candidatura dei democratici non aveva colto, questa è la partenza. Dove vogliamo andare? Io sono convintissimo che la saldezza delle relazioni euroatlantiche è più forte anche degli eccessi che forse le dichiarazioni, ma certamente assai meno le azioni di Trump potrebbero far pensare. Dico assai meno le azioni perché chi conosce la realtà americana sa bene, come ancora una volta ci spiegava l'ambasciatore Castellaneta che un Presidente americano decide dopo un'istruttoria che è passata per almeno cinque livelli decisionali che non sono gente scapestrata, è gente che sa che il Paese dipende da un rapporto orientato in un modo o in un altro che è difficile per un Presidente cancellare con un tratto di penna. E allora... La saldezza delle relazioni è più forte di qualsiasi cosa, quindi io non sono pessimista. Ma con la sincerità che ci deve caratterizzare, che oggi può caratterizzare chi vi parla, che è fuori da impegni istituzionali di governo, io ho vissuto il primo mandato del Presidente Obama e ho assistito fuori dal governo al secondo mandato del Presidente Obama. Ebbene, nel primo mandato del Presidente Obama noi abbiamo visto un'America orgogliosa di svolgere un ruolo, un impegno, una guida che poteva essere from behind oppure in the front line, ma c'era. Nel secondo mandato del Presidente Obama abbiamo vissuto un disimpegno che ha coinciso in alcuni scacchieri del mondo, bisogna ammetterlo, con degli errori gravi. Noi amici dell'America dobbiamo dire che la gestione della crisi siriana che oscillava tra la condanna, l'appello alla guerra guerreggiata contro Assad, salvo scoprire che nemmeno Cameron e Hollande potevano andare alla guerra, poi l'accordo sullo smantellamento del chimico e poi alla fine il disimpegno, salvo reintervenire quando Putin <coughs> ha deciso di intervenire. Allora, questi sono errori che si pagano e che si sono, eh, come dire, combinati con un altro che io definisco errore, questa è la politica estera italiana, non quella che ho fatto io nel governo del Presidente Berlusconi, ma è quella che fa anche oggi il Ministro Gentiloni. L'Italia non può immaginare all'interno dell'Europa una guerra commerciale o peggio con la Federazione Russa, perché l'interesse strategico dell'Europa, essere il ponte tra l'Occidente e la dimensione orientale. Non possiamo immaginare che noi ci facciamo forti mettendo le batterie missilistiche in Polonia e in Romania, perché dobbiamo sapere che la Russia ne metterà altre a Kaliningrad. E allora, oggettivamente, la presidenza di Trump, con la sua volontà di disimpegno, con la sua tendenza dichiarata ad avere buone relazioni con tutti, su due elementi della politica estera potrà portare, a mio avviso, una distensione che se sarà realizzata sarà positiva tra l'Occidente, gli Stati Uniti e la Federazione Russa e una, una distensione nello scacchiere Mediorientale e mediterraneo. Perché sinceramente l'errore anche di concretezza, di aver ripetuto fino alla noia, che per risolvere la crisi siriana prima deve scomparire Assad e poi si negozia? Si era capito dall'inizio che questo non era possibile perché Assad non è Ben Ali che scompare in una settimana e non è neppure Mubarak che scompare in 20 giorni perché la capacità di difesa e di offesa siriana grazie all'Iran, grazie alla Russia e grazie al collocamento in un'area così delicata sarebbe stata, era chiaro a tutti, molto diversa. Quindi inutile fare proclami prima se ne va da Assad e poi si parlerà perché sei anni dopo Assad è lì e se noi non negoziamo con Assad la sua transizione, la pace in Siria non ci sarà mai e questo probabilmente con il suo disimpegno Trump lo comprenderà. L'altro punto solitudine sulla Libia è vero professor Marchetti sono convinto ma io vorrei che questa solitudine sulla Libia facesse uscire fuori finalmente quella leadership europea che sulla politica estera e di sicurezza non c'è stata io vorrei che questo scappellotto che ci arriva dicendo adesso ve la vedete voi con Daesh a Sirte e a Derna ci facesse capire finalmente che questo è il vicinato di casa nostra e facevamo male quando aspettavamo la mano americana per risolvere il problema e dovremmo oggi scuoterci dal torpore e dire che se un'Europa politica ha oggi ancora un senso, ha un senso per proteggere interessi strategici cruciali che sono quelli di non far esplodere la Libia a cento miglia dalle nostre coste. Allora, lo dico con un paradosso: ben venga il disimpegno sulla Libia se questo servirà, come dovrà servire, ad una riscossa della strategia di difesa e sicurezza europea. Se questo non accadesse, beh, allora, come ho sentito nel panel precedente, anche gli europeisti come me comincerebbero a chiederci ma insomma questa Europa che ci, che ci impone di fare i formaggi anche senza il latte dentro e che al tempo stesso non ci protegge quando abbiamo un'esplosione del terrorismo beh insomma forse questa Europa se c'è qualche effetto domino di Brexit magari in Olanda e magari in Danimarca alle prossime elezioni non ci piace ma lo dobbiamo anche capire quindi è un'occasione paradossalmente, il disimpegno americano. È stato detto molto bene, il TTIP forse eh, si fermerà. Ma non dimentichiamo che il TTIP, il Trattato di Libero Scambio con gli Stati Uniti, perché sta ancora impantanato? Perché ci sono voluti anni e anni, anni in cui noi europei non eravamo d'accordo. Ma scusate... Non, era, non ero mica io era Hollande che metteva il veto al prosieguo dei negoziati se non si cancellava un capitolo del TTIP ed era la mia ex collega attualmente ancora commissaria Malmström che era commissaria quando lo ero anch'io che ha posto tanti e tali problemi da rendere impossibile l'accelerazione del negoziato perché forse se l'Europa fosse stata con una voce sola Almeno su questo il TTIP con Obama l'avremmo firmato un anno e mezzo fa. Eh, insomma, io mi ricordo il ministro Calenda, quando non era ancora ministro per lo sviluppo economico, che predicava giustamente l'accelerazione finché possibile, magari a costo di stralciare un capitolo, ma firmare tutto il resto. Eh, sono gli europei che non l'hanno voluto fare. 2013, 2014... Ancora La campagna elettorale americana era lontana, quindi guardiamo anche un pochino in casa nostra su tutto questo. Chiudo con una considerazione diciamo, eh, di scenario. Noi vedremo l'amministrazione Trump alla prova dei fatti, ma dico francamente che per le ragioni che ho accennato all'inizio, un operaio disoccupato americano che scopre che eh, si può portare un'automobile cinese in America che costa la metà di una macchina americana di pari caratteristiche o livello e questi a Detroit lavorano in un distretto industriale che sta magari chiudendo, si sta fermando Beh, insomma quando gli arriva un presidente che dice non lo potrà fare come lo ha detto io metto il 40% di Dazi, forse non è il 40% ma dà una speranza che qualcuno si è accorto che tu, operaio metalmeccanico sei rimasto disoccupato e dall'altra parte si diceva ma no la Cina è il più grande partner commerciale che potremmo avere quindi ben venga il trattato di libero scambio con l'Asia. Allora America First è un'esasperazione di un sentimento profondo che però c'è e non lo possiamo cancellare e quando Trump esagerando, dice che lui taglia i fondi della Nato americani del 25%, non ci riuscirà, questo è chiaro, perché l'industria americana della difesa è ovvio che non può accettare un crollo dei fondi e quindi un dimezzamento della Nato, ma oggi, come voi sapete, l'America paga da sola il 72% dell'intero asset della Nato, e tutti gli altri Paesi, noi compresi, paghiamo il 27%. Insomma, anche su questo, un richiamo al fatto che noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Non è tanto sbagliato. Non si potrà realizzare come ha detto Trump, ma se fosse una scossa che finalmente ci fa rimboccare le maniche e fare il nostro mestiere di Europa se non vogliamo essere marginali, è una scossa che alla fine, al di là dell'aver apprezzato meno il risultato, può essere anche rispondente ai nostri interessi. Salutiamo il dottor Villafranca che purtroppo eh, deve grazie. scappare. Grazie, grazie mille. Eh? Eh, Quello lo dico al prossimo giro. Okay. Il trattato nucleare con il Cosovo. Eh, sì, Dunque, io ho eh, un po' di domande per eh, Grevi che mi pare sia su posizioni un po' diverse da Marchetti, sulla eh... <ride> tradizionalmente <ride> tra Unite e Russia. Perché cioè, eh, un'altra un teoria, eh, da quella esposta da Marchetti e eh, condivisa almeno in buona parte dal Ministro Frattini, è che invece l'Unione Europea potrebbe trovarsi schiacciata da un nuovo rapporto tra Stati Uniti e, e, e Russia cioè, e Pence, lo staff dei Repubblicani non la pensa come Trump per lui sarà un po' più difficile fare una, andare a braccetto con Putin e, però potrebbe anche invece prendere quest'altro sviluppo cioè, l'Unione Europea non mi pare che in questo momento sia così forte, così unita non abbiamo una politica della difesa da poter eh, cioè, non voglio esprimere un'opinione mia, ma potrebbe non beneficiare invece essere schiacciata da un incontro tra due forze così grandi. Arrivo, arrivo a questa domanda, mi permetto di cominciare con qualche considerazione sui vari elementi che sono, che sono emersi. Un tema molto interessante sicuramente nei prossimi mesi sarà valutare in che misura effettivamente il Presidente Trump avrà un ampio margine di manovra o meno nell'ambito dell'apparato di policy making americano e anche nell'ambito del sistema politico americano, rispetto non tanto all'opposizione ma rispetto al suo stesso partito. E qua eh, credo che alcune delle possibili implicazioni sono a volte anche un po' contraddittorie, cioè per esempio, mi sembra eh, tu adesso Lorenzo lo, lo accennavi, il partito repubblicano tradizionalmente ha una posizione estremamente robusta rispetto alla Russia, per dirlo eufemisticamente. Certo. Allora, nella misura in cui il Partito Repubblicano nel Congresso mantenesse una forte influenza sulla Presidenza, l'idea di una politica decisamente diversa rispetto alla Russia, molto più distensiva, beh, sarebbe molto eh, messa in prospettiva e, e improbabile. Al contrario, la gran parte dell'establishment repubblicano tradizionale del, in materia di politica estera ha un atteggiamento molto a favore di una messa in discussione del trattato nucleare con l'Iran. Certo. Uh, nella misura in cui ci fosse effettivamente la congiunzione tra la retorica elettorale del Presidente Trump e la grande maggioranza del Partito Repubblicano, quella potrebbe certo. effettivamente risultare una delle grandi priorità all'inizio del mandato di Trump. Condivido che tra l'altro però risulterebbe anche a mio avviso in forte contraddizione con quello che Trump ha identificato come la principale minaccia agli Stati Uniti e cioè il terrorismo di matrice islamica, segnatamente l'ISIS, segnatamente sul teatro siriano. Perché se vuoi combattere l'ISIS in Siria, allora di fatto, se non esplicitamente, ma quelli che stanno dalla tua parte sono gli amici che, insomma, ti ritrovi. Cioè... Assad, Putin e l'Iran. Quindi mi sembra un po' difficile eh, conciliare l'idea di una forte spinta nel senso di mettere in discussione il trattato nucleare con l'Iran, eh, che tra l'altro sarebbe una cosa molto benvenuta da parte di vari esponenti del, del, del regime iraniano, a quanto, a quanto si legge, um, eh, e allo stesso tempo perseguire un forte allineamento con la Russia in Siria, allineamento che comunque sarebbe strenuamente contrastato, come ha detto per esempio ieri il senatore McCain, da buona parte dell'establishment eh, repubblicano eh, che si occupa di eh, questioni esteri. Quindi stiamo veramente, eh, insomma, cercando di esprimere alcune valutazioni, o perlomeno sto cercando di esprimere alcune valutazioni, ma eh, mi rendo conto anche delle, de, dei limiti, a volte anche delle tante contraddizioni, perlomeno de, di quello che posso inferire rispetto a quelle che possono essere le prossime eh, mosse. Ma questo per dire che eh, forse in una misura ulteriore rispetto al passato, la personalità e lo stile di questa Presidenza potrebbero avere un forte impatto sul corso della politica estera, la misura nella quale questa presidenza effettivamente si emancipi in qualche misura dai tradizionali checks and balances eh, sia dell'apparato burocratico sia rispetto al congresso e qua si apre un dibattito molto interessante che non so se abbiamo il tempo di, di approfondire rispetto alle varie anime in competizione del partito del partito repubblicano eh, si parlava prima delle elezioni nel caso di una sconfitta peraltro attesa di Donald Trump eh, addirittura di una potenziale guerra civile all'interno del partito repubblicano estremizzando un po' i termini ma insomma un fortissimo conflitto tra le varie anime di varia sfumatura conservatrice eh, oggi eh, si tratta di vedere quanto il successo elettorale e la conquista della Casa Bianca abbia invece potenzialmente allineato il partito repubblicano rispetto alla Casa Bianca confermando tra l'altro una tendenza già in atto da qualche tempo, e cioè quella di una certa centralizzazione del foreign policy making da parte della, da parte della Casa Bianca. Beh, insomma, quindi, tanti fattori da tenere in conto che complicano eh, le previsioni e ehm, per quanto riguarda eh, poi il, il rapporto con la Russia, altro fattore che inviterei a, a considerare, sì, c'è la prospettiva di dell'inizio o una predisposizione a un nuovo reset in qualche misura ehm, allo stesso tempo però vari analisti fanno notare come molto spesso eh, l'iniziale predisposizione al dialogo da parte di due personalità molto forti spiccate e in un caso con chiare tendenze autoritarie nell'altro con una retorica perlomeno insomma un po', un po incerta in materia di politica estera, eh, possa portare a un'intesa strutturale o no. E questo mi sembra un punto di domanda molto grande sulle prospettive di un possibile riallineamento nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia. Eh, cosa succede nel momento in cui il deal maker Donald Trump dovesse accorgersi che l'interlocutore non sia necessariamente in linea con l'idea di un accordo che tuteli quelli che vengono definiti come gli interessi americani in pieno. Non lo so, è un altro punto di domanda, semplicemente sulla prospettiva di un allineamento, di una tendenza geopolitica di allineamento. Dove invece, e concludo, sono d'accordo e credo che c'è più spazio di accordo che non uh, di, di differenza tra la nostra analisi, è che sì, questa sarà un'ulteriore fase nel lungo e difficile processo di normalizzazione della preponderanza americana o dell'egemonia americana a livello globale, viste tutte le tendenze in atto. È anche vero però che questa normalizzazione rispetto a un relativo declino può essere perseguita in modi molto diversi. È vero che l'amministrazione Obama sotto certi aspetti ha già avviato in una certa misura questo percorso, per esempio parlando di uh, segmentare le relazioni con i rivali geopolitici o con paesi con i quali si può essere in accordo su alcune cose e in disaccordo con altre. Quindi rigettando una prospettiva ideologica, direi, in materia ed essendo molto criticata sia da parte repubblicana che da parte democratica per questo. Quindi l'idea di una segmentazione dei rapporti con la Russia, con la Cina, con altri effettivamente eh, c'era già. L'idea dell'esigenza di identificare delle priorità nazionali primarie e, e, e mettere in prospettiva quelle eventualmente secondarie nell'ambito di una capacità più ridotta di influenza globale c'era già. E in questo senso ci può essere una continuità, ma secondo me c'è anche una dimensione fortissima di rottura, per esempio nella misura, potenzialmente, eh, Stiamo sempre parlando rispetto ai, ai, ai proclami o alle dichiarazioni o al, o al discorso che abbiamo eh, inteso fino adesso. C'è la possibilità di una grossa discontinuità nella misura in cui però parallelamente la Presidenza Obama ha anche non solo affermato un forte investimento sul piano multilaterale, sul piano di partnerships e a mio avviso anche sul piano poi in vari casi di un certo allineamento con l'Unione Europea su vari dossier, tra cui non ultimo, sia pur non di carattere geopolitico, quello dei cambiamenti climatici. Cosa completamente diversa è eh, rifiutare un impegno multilaterale, rifiutare l'esigenza di sostenere quelle strutture di governance globale che potrebbero effettivamente addolcire il processo di adattamento a un sistema più multipolare o comunque policentrico. E in questo io vedo um, un, uh, perlomeno un elemento considerevole di, di rischio e tra l'altro, nonostante la saldezza dei rapporti e la profondità dei rapporti sotto vari aspetti, beh, insomma di, di, di grossa turbolenza transatlantica. Grazie Giovanni. Il Presidente Fattini voleva dare una risposta sull'Iran che poi deve scappare. Sì. Eh, vado via e mi scuso, davvero non pensavo che durasse così tanto francamente questo panel, ma volevo fare un commento brevissimo su quella domanda aperta dell'Iran. Eh, io non sono così certo che si arrivi davvero come un primo gesto, o come uno dei primi, a una disdetta di quell'accordo. E lo dico per le ragioni che il professore appena ha appena spiegato. Certamente la Russia oggi è un alleato forte dell'Iran in quello scacchiere e sulla Siria e sarebbe un po' contraddittorio parlare di un reset con Putin e al tempo stesso mettere un dito nell'occhio a Khamenei con la disdetta. Non a caso avete visto che... Da ultimo il Presidente del Parlamento Larigiani ha fatto dichiarazioni molto concilianti e cioè ha detto noi non piangiamo e non ridiamo, attendiamo. Quindi un atteggiamento che fa capire che probabilmente o c'è da parte iraniana qualche errore vero o qualche inadempienza reale nell'attuazione di quell'accordo o non la vedrei come un'iniziativa tanto più che il rilancio dei rapporti con Israele non necessariamente oggi significherebbe la disdetta di quell'accordo che si è visto esecrato dagli israeliani ma poi nella sostanza è un accordo che tutti nell'ambito regionale possono accettare ma c'è un'altra ragione l'avversario storico è l'altra potenza regionale, l'Arabia Saudita e insomma Trump verso l'Arabia Saudita eh, come dire... Un gran favore all'Arabia Saudita non credo che gli vada di farlo, anche per le ragioni che l'Arabia Saudita è vista, anche qui a torto e a ragione, come uno dei paesi che hanno sostenuto il jihadismo sunnita direttamente o indirettamente. Ed è chiaro che colpire con un dito nell'occhio duplice l'Iran sarebbe un gran regalo all'Arabia Saudita che non vedo eh, perché Trump dovrebbe fare. E L'ultima cosa su cui pure il professore ha colto uno spunto che non abbiamo il tempo di approfondire, io credo che l'ONU, che il palazzo di vetro dovrebbe avere qualche timore perché è chiaro che la governance delle Nazioni Unite accusata da tante parti del mondo di non essere in grado di risolvere concretamente i veri problemi del mondo sarà probabilmente uno dei bersagli della presidenza Trump. Riusciranno le Nazioni Unite a darsi una governance efficace come tutto il mondo chiede? Me lo auguro francamente di tutto cuore, ma se questo non accadesse quello sicuramente sarebbe un bersaglio dell'azione di Trump che non può immaginare che come dire, al palazzo di vetro si continui a ragionare per settimane, mesi o d'anni, senza risultati concreti. Questo è proprio contrario alla visione che finora abbiamo capito del Presidente Trump. Mi scuso e buonasera. A tutti. Grazie Presidente. Grazie a tutti. Allora, due messaggi brevissimi. Uno è più... Presidente, ci ha dei fogli qua. Ah, Volevo dire che alle 19.45 massimo dobbiamo finire perché alle 8 la Camera chiude, quindi appena finiamo dobbiamo anche diciamo, al pubblico uscire. Volevo ricordare che anche se il pubblico si è andato pian piano riducendo, sono due telecamere di streaming perché sul sito della Camera tutto questo evento è stato trasmesso, quindi c'è qualcuno che ci vede anche. Non dall'alto, ma fuori da questa stanza, diciamo. Quindi adesso vorrei fare due domande. Prima al professor Marchetti, poi facciamo chiudere l'ambasciatore. E, e non è esattamente, è più eh, una domanda forse economica, ma diciamo, aspetti. Trump sul TTIP probabilmente non si muoverà più, cioè probabilmente questa è una storia ferma. Si aprirà, è possibile che si apra una competizione nei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti commerciale? La Gran Bretagna già ne sta parlando con Brexit e così via. Potrebbe nascere anche da altri paesi una volontà di corsa competitiva rispetto ai partner europei nei rapporti con gli Stati Uniti economici. Quello che voglio dire può essere in questa chiave un elemento disgregante per l'Unione Europea una presidenza Trump che si chiama fuori da accordi complessivi con l'Unione e invece favorisce più rapporti bilaterali, Se, ammesso che poi riesca a fare sulla so, so, so teoria di cancellare win-win, ma di fare cose in cui gli Stati Uniti ci guadagnano e gli altri no, a tre minuti non di più. Se okay. la domanda è sbagliata può anche dire domanda sbagliata. <ride> no, è che... Cioè, L'idea che lui riesca a fare accordi commerciali bilaterali con partner europei, no, e mi sembra che non, cioè, questo non si dà proprio, eh, con, la, con, la, con la Gran Bretagna, sì, questo diciamo, è, è nell'orizzonte quando, quando la Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea, certamente, però prima di allora e certamente con i partner, cioè, la, la, la, la materia commerciale è comunitarizzata al 100%, quindi non c'è proprio possibilità. E... Questa cosa di uscire dagli accordi commerciali um, <coughs> ha una valenza interna, però anche, non, non dimentichiamoci però, anche la valenza geopolitica del de, de TTP e del TPP, cioè quelli erano accordi eh, di fatto chi escludevano? Escludevano i BRICS, cioè eh, era chiaro che tu, tutti i BRICS erano fuori da questi accordi, per vari motivi però poi quello era il risultato. E quindi è chiaro che, eh, rifiutare quei tipi di accordi ha anche, ha anche questo uh, Valenza indiretta probabilmente però quella, eh, quella c'è sul resto io volevo aggiungere un paio di cose molto veloci, è vero questa cosa cioè da un lato ci potrebbe essere questo effetto di depolarizzazione a livello di rapporti tra i grandi potenze in cui metto anche l'Unione Europea eh, non, non, eh, e però dall'altro è vero che naturalmente indebolire tutto il sistema multilaterale eh, questo è un fattore di rischio. Su questo concordo con Giovanni, è, è un fattore di rischio, è un fattore molto serio che dobbiamo prendere in considerazione. E sulla questione dell'Arabia Saudita condivido quanto è detto, aggiungo soltanto anche che l'Arabia Saudita era... Eh, uno sponsor quantomeno formale eh, diciamo eh, esplicito, poi non sappiamo che tipo di finanziamento certamente eh, sembrava parteggiare abbastanza per, per la Clinton questo è un altro motivo per il quale Trump probabilmente non sarà se c'è un accordo di quelli due fatti da Obama che è a rischio eh, è forse invece quello di, su Cuba perché lì eh, c'è tutta la comunità cubana che sembra aver votato abbastanza per Trump eh, che farà pressione e quindi quello è un altro ulteriore accordo che sul quale forse dobbiamo un po' sospendere la valutazione perché, perché ahimè, ahimè, dico, eh, potrebbe essere anch'esso intaccato da questa presidenza. Grazie. E facciamo chiudere l'ambasciatore Castellaneta che prima ha lasciato cadere una cosa che invece è un elemento che anche alcuni, ho trovato nei giornali americani, anche alcuni professori che avevano previsto la vittoria di Trump, l'impeachment che potrebbe essere uno strumento che lo stesso partito potrebbe usare contro di lui per sostituirlo con Pence, che è molto più strutturale, oppure sono a suo giudizio soltanto così cose di... No, non credo. Sono, sono, soprattutto credo che sia una notizia stampa, perché un impeachment intanto molto complicato e lungo, dovrebbe basarsi su certi conflitti di interessi, perché per esempio pare che eh, molto dell'indebitamento di Trump sia per esempio con, con, con la Cina, che alcune sue operazioni immobiliari siano state al limite della, della, della, della legge americana, ma non credo che vanno a mettersi... perché a questo punto... Eh, eh, Trump potrebbe rispondere eh, allora mettiamo sotto accusa Hillary siccome già ha detto invece che non vuole più eh, insomma, sta molto calm down stato, mm. eh, ci sarà una specie di eh, accordo a mio avviso in cui Lasciamo le cose come stanno. No, io credo che alla fine, quello che è la, la, la, la conclusione che stiamo andando, siamo già forse in un mondo G0, come, come si comincia a dire, cioè non comanda nessuno, tutti noi dobbiamo pensare un po' a noi stessi, se noi siamo in Europa forse saremo un po' più forti, ma non c'è, eh, avremo un Trump che cercherà di evitare di mettersi nel ginepraio della, della politica estera dove... Eh, già Obama è fallito quando gli hanno dato il premio Nobel e poi non, ha, non lo ha, diciamo, non se l'è guadagnato no, no, no. e Hillary ecco, ha avuto una serie di problemi della liberato quindi lui cercherà con questi due o tre capisaldi, l'amicizia con Netanyahu, la simpatia con Putin, l'antipatia con l'Arabia Saudita, tre o quattro cose molto semplici e si dedicherà a quella che poi, dove lui è veramente competente alla parte delle infrastrutture della, del reshoring questa è una cosa anche importante, cioè del rinfare rientrare le imprese americane con una serie probabilmente di agevolazioni per ripopolare il tessuto industriale eh, americano e poi non abbiamo parlato del Messico perché anche lì è, una, è una, eh, diciamo una, una relazione assai complessa da una parte il muro però dall'altra parte il Messico eh, produce molto per gli Stati Uniti, si parla anche uno dei tanti trattati del NAFTA potrebbe essere eh, rivisto e sono d'accordo su Cuba sì che lì eh, ma che è significativo che Cruz sia andato a trovarlo e Cruz è un po' il, porta, il portabandiera sì. dei cubani insieme con, con Rubio quindi lì purtroppo ci potrebbe essere un allentamento non voglio rubare tempo ma devo uh, dire stiamo siamo tranquilli non dico sereni però stiamo tranquilli che nei prossimi, <ride> prossimi due anni dovrebbe essere diciamo, un'America reclinata su se stessa che ci lascia spazio vedremo se questo spazio sarà a nostro favore o contro di noi, dipenderà da noi. Però l'Europa riuscirà ad assumersi la responsabilità. Allora, ringrazio caldamente i panelist, i partecipanti che hanno resistito, alcuni da questa mattina. E vi prego di lasciare rapidamente il palazzo perché alle 8 deve essere chiuso e ci vediamo domani mattina alle 9.